Venendo qua ho visto un po' di ragazzi che i giorni scorsi con me sono stati a Berlino a una conferenza di cui volevo parlare e ho diciamo, avuto da questo l'ispirazione per intervenire. I, li, proprio i giorni scorsi, con appunto alcuni anche che sono qua, siamo stati un gruppo di, di giovani del PD eh, italiano a una conferenza sulla disoccupazione giovanile organizzata dalla fondazione Ebert, la fondazione del Partito Socialdemocratico tedesco, tanto per avere prima di tutto un dato che mi sembra utile dare. A, così uh, ognuno poi ci trae le proprie riflessioni, la fondazione Ebert ha un budget annuale di 163 milioni di euro, pari a una cifra superiore al finanziamento pubblico, di tutti i partiti messi insieme per quest'anno in Italia ovviamente poi l'ESPEDE ha un altro finanziamento diciamo che la differenza a cui ci sarebbe da, si può fare come battuta ma è una cosa seria è che magari noi è capitato che purtroppo con i soldi per i partiti e per la politica abbiamo anche visto magari i fenomeni come quelli di Fiorito la Ebert paga oltre che le conferenze la possibilità per i giovani degli altri paesi di partecipare alle conferenze come questa a cui siamo stati noi, paga anche 2700 borse di studio all'anno per i giovani che studiano le materie relative alla storia del movimento socialdemocratico relative alle, agli approfondimenti di economia, quindi come dire, un buon modo per usare i soldi della politica. Ma vado al punto, abbiamo incontrato lì tanti giovani europei per discutere del modo per battere questa emergenza che avete visto anche nei giornali italiani con la vicenda del Consiglio europeo, dell'impegno anche del, del governo, è entrata un po' nelle case di, di tutti gli italiani. Eh, abbiamo incontrato il segretario del Partito Socialdemocratico tedesco, Sigmar Gabriel, il quale ha fatto una battuta che però deve far riflettere, cioè avete visto si è passati da 6 miliardi a forse 9 nel 2015, eh, miliardi nel nuovo piano finanziario pluriennale dell'Unione Europea per combattere la disoccupazione giovanile. Mettiamo anche che si arrivi a 20, per parafrasare quello che diceva Gabriel, ma di fronte a 1,3 trilioni di euro spesi per salvare le banche in questi anni, è evidente dove sta l'equilibrio politico di questi anni, di questa Europa, un'Europa che ha pensato di più mh, a eh, salvare un sistema che non funziona anche per il deficit di costruzione del sistema europeo, perché l'Europa costruita a Maastricht ha dimostrato di non poter funzionare, un'Europa senza uno Stato federale, senza una politica economica comune non si regge più eh, e um, è un'Europa che invece non investe ancora a sufficienza sull'innovazione, sulla competitività, sulla crescita eh, sociale complessiva, sulle tecnologie ambientali. Anche l'ultimo quadro finanziario pluriennale è stato un compromesso purtroppo a ribasso dettato da Cameron. Allora io dico il PD è in ritardo, il PD con questo congresso deve lavorare a costruire la nostra agenda per cambiare l'Europa avremo le elezioni europee e avremo poi il, il semestre di presidenza eh, italiano. Abbiamo bisogno di un'Europa diversa e il PD ha un compito difficile, secondo me, cioè difendere la costruzione europea e l'integrazione europea come principio, eh, perché noi possiamo, ricordiamoci anche chi ha dato la vita per costruire l'Europa che conosciamo, un'Europa che è uno strumento di pace eh, per i popoli europei e che deve tornare a svolgere una funzione eh, eh, importante per tutti noi che non ha svolto in questi anni di dominazione della destra, perché a volte ci è stata fatta passare come l'Europa neutrale, ma è l'Europa delle destre quella di questi anni e dobbiamo invertire eh, invece questa, questo trend con i prossimi appuntamenti. Allora, eh, dico, dobbiamo impegnarci come PD per difendere l'integrazione europea, ma anche per disegnare un'Europa diversa, un'Europa che non sia quella di questi anni, che è stata in grado, con il caso di Angela Merkel, di far ingigantire, scoppiare la bolla della, della crisi te, te, eh, greca perché non poteva versare una cifra molto irrisoria perché aveva paura di perdere le elezioni in un land noi abbiamo il nordreno Vesfalia dove tra l'altro ha perso ugualmente noi abbiamo bisogno di una classe politica in grado di essere lungimirante, di essere degli statisti, di guardare oltre la contingenza elettorale il PD ha un compito difficile perché se non riusciremo a tenere insieme questi aspetti, cioè la difesa di un progetto giusto come quello dell'integrazione europea che ha bisogno di un salto federale eh, e dall'altra parte però un'Europa che sia un'Europa sociale, eh, ci troveremo secondo me il Movimento 5 Stelle che ci devasterà perché con quattro slogan sarà in grado di dare un'idea di senso comune e distruggerci perché, e chiudo, la sovranità che abbiamo perso come stati, non è una sovranità che è stata rubata dal livello europeo come i grillini ci vogliono far credere, ma è una sovranità che è evaporata che va riacquisita per costruire un nuovo patto sociale di giustizia e di uguaglianza e che passa solo da costruire un nuovo livello di politica sovranazionale che veda protagoniste le forze progressiste.